Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore mandarinetto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 14 giorni per la macerazione. Gli ingredienti sono alcol per alimenti, mandarini verdi, acqua e zucchero. E una boccia per macerare. Diamo il via alla ricetta. In questa prima fase non utilizzeremo il bimbi. Dopo aver eh, prelevato dai mandarini la buccia, avendo cura di eh, non portare via la parte bianca, che eh, risulterebbe molto amara, andiamo a mettere all'interno della boccia le bucce del, dei mandarini. E andiamo a versare all'interno l'alcol. Chiudiamo la boccia e andiamola a posizionare in un luogo fresco, asciutto e al buio per sette giorni. Avendo cura ogni giorno di scuoterlo. Ci vediamo fra sette giorni. Trascorsi 7 giorni che abbiamo lasciato ammantecare le bucce dei mandarini all'interno dell'alcol adesso le andremo a riprendere e formeremo il nostro sciroppo. Mettiamo nel boccale lo zucchero e l'acqua. Lo facciamo cuocere per 8 minuti 80 gradi velocità 1 il nostro sciroppo è pronto lasciamolo raffreddare del tutto una volta che si è raffreddato del tutto il nostro sciroppo lo andiamo a versare all'interno della boccia Andiamo a chiudere il tappo, lo amalgamiamo e lo lasceremo macerare per altri 7 giorni, sempre in un luogo fresco e asciutto e al buio. Ci vediamo fra sette giorni. Siamo ritornati dopo altri 7 giorni di macerazione, adesso andiamo a filtrare il mandarinetto e andiamo a imbottigliarlo. Liquore mandarinetto. Consigliamo di berlo freddo. Grazie e alla prossima ricetta.